ciao a tutti sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale in questo video voglio farvi vedere come realizzare un portachiavi in resina e vinile dall'inizio alla fine e cioè farò due colate di resina una sulla parte posteriore poi attaccherò il vinile e poi farò la colata trasparente sul vinile questo per rendere il portachiavi più bello e più finito faccio questo video perché eh, mi è stato chiesto eh, più di una volta appunto come, eh, come fare questa chiusura trasparente perché magari ci sono dei problemi non viene sempre bene quindi in questo video vi farò vedere quella che è la mia procedura e vi spiegherò quelle che sono le accortezze che utilizzo io nell'utilizzare la resina la resina che utilizzerò oggi io per il mio progetto è, è la Resin Pro è una B quindi vuol dire che bisognerà unire i due componenti e questo prodotto insieme alle altre cose che utilizzerò le trovate nell'elenco prodotti miei preferiti nella descrizione del link allora la proporzione di questa resina è di 100 grammi del prodotto A e 60 grammi del prodotto B allora eh, una cosa importante io utilizzo questa resina voi chiaramente potete utilizzare la resina che preferite una cosa importantissima quando si utilizza la resina è quella di eh, seguire esattamente le istruzioni per quanto riguarda il dosaggio dei due componenti, se è una bicomponenti come quella che sto usando io, perché ci sono resine che ad esempio eh, non vanno pesate ma vanno miscelate nei misurini eh, in proporzioni di 1 a 1, cioè ogni resina diciamo che ha un po' le sue caratteristiche, quindi mi raccomando Guardate bene le istruzioni e eh, dosatele nella maniera corretta. Nel caso usiate la proporzione la, la resina che sto usando io, la proporzione come vi dicevo è 100 di A e 60 di B. E comunque, piuttosto nella descrizione del video, vi lascio eh, così non dovete fare ogni volta i calcoli: diciamo le proporzioni di quelle che sono eh, dunque i pesi, i pesi un po' medi per fare lavoretti di. di un po' più piccoli o un po' più grandi insomma a seconda della resina che serve quindi vi lascerò una tabella con le proporzioni io oggi eh, utilizzerò un poco prodotto quindi utilizzerò eh, 17 grammi di A e 10 grammi di B per fare il lavoro che voglio realizzare oggi per pesare la mia resina utilizzo questa bilancia di precisione che trovate anche nei prodotti, è una bilancia che ha, devo dire, un costo basso, ma funziona bene. Metto sopra il mio bicchierino, accendo in modo che faccia la tara. Quindi, ho messo 17 grammi di a. Vedete che 17.25, questi margini di errore, eh, insomma, io ho visto che non creano dei problemi, se riuscite a farlo proprio 17 è meglio, ma vi assicuro che vi basta proprio un filino in più e cambia. E adesso andiamo a mettere 10 grammi di B. Quindi io rifaccio la tara, ok, quindi sono di nuovo a zero e vado a mettere 10 grammi di B. di B ok a questo punto spegniamo la nostra bilancia e facciamo l'operazione di mischiare la resina allora questa è un'operazione un eh, molto importante nel senso che la resina eh, più la, lavora, la lavorate frettolosamente e peggiori saranno i risultati che, che avrete. Questa è proprio una regola che vi assicuro che vi, se, se non siete pratiche con la resina vi cambia la vita. La resina va lavorata molto delicatamente, questo perché? perché bisogna cercare di fare inglobare meno aria possibile per fare meno bolle possibili, che sono poi quelle che rovinano i lavori. Quindi io con questo stuzzicadente di legno, questo stuzzichino sembra una stecca di gelato di legno, vado a girare la mia resina, la muovo, guardate, ve lo faccio vedere dal basso verso l'alto, adesso all'inizio la resina diventa tutta eh, opaca, proprio vedete che si stanno miscelando le due componenti, quindi non è, non è trasparente, è opaca, bisogna io parlo per questa resina, bisogna eh, mescolarla per circa 3 minuti. Anche qui, mi raccomando, cercate di seguire nel miglior modo possibile quelle che sono le caratteristiche della resina che state utilizzando, se non utilizzate quella come la mia. In qualsiasi caso, importantissimo, non dimenticatevelo, non dovete assolutamente ehm, ruotare velocissimamente il lo stecchino per, per miscelare dovete farlo molto delicatamente in modo da non inglobare troppa aria perché eh, magari vi è capitato di vedere dei video dei tutorial appunto dove, dove, dove questa operazione viene fatta velocemente, dove sembra che tutto sia semplice, giri la resina, la versi in realtà eh, ci sono poi delle procedure per togliere le bolle da dalla resina prima di versarla solo che chiaramente capite che chi lo fa di mestiere ha dell'attrezzatura dell particolare che crea, queste, che crea questa funzione di eliminare le bolle ma visto che voi se siete come me eh, non funziona così lo fate per, per passione, per diletto per magari creare dei piccoli gioielli o delle cose del genere o volete approcciarvi diciamo che fare questa operazione molto molto lentamente vi aiuta a ridurre la quantità di bolle che vanno a formarsi e questo vi facilita poi quando quando dovete versare la resina sulle vostre creazioni io non so se non credo che si veda cerco di farvi vedere da vicino comunque vi assicuro che se voi guardaste dentro il bicchiere le bolle chiaramente si vedono ma sono veramente veramente poche e minime Dopodiché facendo questo lavoro, se le vostre bolle sono molto piccole, come funziona? Che vengono a galla e le potete poi scoppiettare con un accendino come faccio io e vi farò poi vedere dopo mentre reali realizzo il, il lavoro. Ora io non ho guardato il tempo in questo caso perché stavo parlando e quindi non ho fatto caso. Giro ancora un attimino perché voglio che passino bene tre minuti perché se sono un po di più meglio meglio qualche minuto in più che qualche minuto in meno questo mi raccomando tenetelo sempre a mente un'altra cosa molto importante vedete che sto raschiando bene con il bastoncino intorno al bicchierino questo perché? perché bisogna fare in modo da raccogliere bene tutte e due le componenti della resina e mischiarle perfettamente per quello anche bisogna fare questa operazione dal basso verso l'altro proprio perché le due resine vanno mischiate nel miglior modo possibile a questo punto guardando la resina è diventata praticamente trasparente completamente trasparente questo vuol dire che i due componenti si sono mischiati perfettamente e quindi diciamo che la resina è pronta per essere utilizzata allora un'altra cosa che faccio io che ho visto che serve tanto per eliminare sempre per gestire le bolle d'aria e a questo punto invece di iniziare subito a, a fare la lavorazione cioè quella di unire i colori eh, per colorare la resina o quello che, che volete unire aspetto la lascio riposare per circa 3 4 minuti perché in questo modo praticamente le bollicine che si sono formate se se ne sono formate vengono su a galla e si riescono ad, ad eliminare poi meglio quindi mentre io aspetto qualche minuto che la mia resina appunto faccia quello che vi ho detto e dunque preparo intanto il mio portachiavi che è quello che andrò a decorare anche di questi trovate il link nel, nel, nel nell'info box del, del video come vedete io ho eh, praticamente eh, utilizzo questo questo è un piano potete utilizzare tranquillamente un, um, un tappetino in silicone e, anzi io ne sto cercando uno di quelli traforati in modo che se cade un po' di resina eh, appunto non, eh, entra dentro e poi si toglie ma non l'ho ancora trovato in questo momento sto usando questo, questo pezzo di legno che lo uso solo per questo perché è perfettamente in piano perché chiaramente voi dovete avere una superficie perfettamente piana altrimenti quando colate la resina sapete che la resina è autolivellante quindi se il supporto non è in piano la vostra resina si sposterà e non va bene e, e quindi utilizzo questo anche perché poi vi viene comodo sollevare il tutto e trasportarlo in un posto riparato a farla, asciuga, a farla asciugare quindi eh, io utilizzo questo, questo particolare voi chiaramente vi potete organizzare come preferite poi oggi andremo ad usare questa queste foglie dorate che metterò all'interno del mio ciondolo del mio portachiavi e anche di questo trovate il link devo dire che ci sono ve li faccio vedere se li ho a portata di mano sono di tre colorazioni, c'è l'oro, c'è l'argento e c'è il eccolo qua questo color rame rosso e devo dire che li sto usando e hanno, hanno un'ottima resa mi trovo bene, oggi utilizzerò questo questo dorato quindi allora prendiamo un altro bicchierino e vado ah no mi mancano ancora i colori vi faccio vedere i colori che sto utilizzando io per colorare la resina sto colorando questi colori devo dire che sono brillanti sono io mi trovo proprio bene bene mi piacciono un sacco ci sono tanti ci sono dunque quanti sono 2 4 6 8 10 sono 28 20, circa 28 colori forse qualcuno in più eh, ci sono delle bellissime tonalità sono in polvere io oggi voglio utilizzare semplicemente il bianco utilizzerò il bianco e il dorato per fare il progettino di oggi però vi assicuro che li ho usati non dico tutti ma quasi perché ho fatto, ho fatto portachiavi un po' con tutti i colori e sono uno più bello dell'altro allora a questo punto cosa faccio? vado a portare a un po' di resina diciamo che metto la resina che mi serve qui trasparente a cui andrò ad, ad unire la mia foglia d'oro e prendo un altro contenitore qualsiasi che potrebbe essere diciamo anche questo dove vado a mettere ancora un po di resina che sarà quella dove andrò ad unire la mia polvere bianca ok questa resina la lascio qui, la utilizzerò poi per, perché devo fare delle, degli altri lavoretti. Allora, quindi mettiamone ancora un po' di più, va? Così non rischio di metterne poca. Ok, va bene così, perfetto. Adesso vado a prendo il mio. Il mio eh, stecchettino di legno sporco di resina così ci appiccico direttamente la mia foglia d'oro e ne vado a mettere un po' nel mio bicchiere adesso qua le quantità sono veramente aspettate perché sono, era attaccata ho fatto un po' un disastro eccoci qua quindi vado ad unire in questo modo la mia foglia schiaccio in modo da da romperla si rompe immediatamente adesso vi faccio vedere ok la mescolo guardate vedete che è tutta frantumata quindi va bene così qui chiudiamo aspettate che recupero questa che è caduta va bene quando si lavora con la resina vi consiglio di fare le cose in maniera metodica e un po con calma perché anche perché se vi, si, sporca, si, i, si sporca qualcosa di resina diventa sempre poi difficile da, da gestire. E qui vado a mettere la mia polvere bianca, ok, basta così, e con uno stuzzicadenti, con, un, con uno stecchino, no stuzzicadenti scusate, pulito vado ad unirla. Anche qua, vedete, quando unite... I vari componenti non fatelo in maniera brusca ma cercate di farlo sempre in maniera delicata perché così per il discorso che vi facevo prima non creerete troppe bolle d'aria adesso all'interno del contenitore si, si nota meno si vede meno ma poi vi farò vedere il portachiavi Terminato e quindi vedrete bene l'effetto bianco che è bellissimo sono dei colori un po' metallizzati quindi anche se voi non unite glitter, pailletto quello che volete rimangono comunque molto molto luminosi appena appena sono, sono molto fini rimane questo questo brillantinato leggero leggero leggero che è veramente veramente bello ora facciamo una cosa per che si veda meglio quello che faccio, io metto il portachiavi qui sopra, sopra il mio bicchiere, così rimane più, più alto e si vede meglio. Ora vi faccio vedere come, come procedo per ricoprire la mia parte questo sarebbe il posteriore del mio portachiavi allora un'altra cosa anche qui bisogna avere un po di pazienza e andare ad inserire con delicatezza la nostra resina perché se voi fate questo sempre per il discorso che vi facevo prima l'aria praticamente non, non riuscirete a creare pochissime bolle quasi niente vi assicuro che qui di bolle in questo momento ce ne sono praticamente zero quindi avete poi meno problemi dopo eventualmente a toglierle il lavoro rimane più rimane fatto meglio quindi aggiungo ancora un po di polvere d'oro qui ok a questo punto basta per quello che voglio fare io vado ad aggiungere nello stesso modo la mia resina bianca sulla parte posteriore superiore scusate cosa devo fare? devo andare vicino al bordo ma in questi portachiavi è comodissimo perché con lo spigolo vivo che hanno voi praticamente vi avvicinate ma non, la resina non cola bisogna solo farlo con un minimo di delicatezza ma è una cosa semplicissima Riuscite tranquillamente a girare, vedete qui, anche intorno al, al foro per infilare il gancio. E pian piano portate la resina vicino al bordo, in modo che si venga a formare la bombatura perfetta. Ok. Ora... Il mio portachiavi è a posto. Vedete che adesso si livella da sola la resina, quindi non dovete fare, fare nient'altro che controllare di aver solo portato la resina bene fino al bordo adesso io cosa faccio l'operazione finale che mi permette di far scoppiettare se c'è ancora qualche bollicina in superficie ma se voi avete fatto il lavoro come vi ho detto di farlo in superficie non avete quasi nessuna bolla e quelle che ci sono sono microscopiche salgono in superficie e voi riuscite tranquillamente a eh, farle scoppiettare con un accendino in questo modo io giro il mio accendino così e lo passo velocemente sul mio portachiavi in questo modo la fiamma farà scoppiettare tutte le bollicine che sono in superficie se avete un accendino con, come il mio un po' più lungo è meglio così evitate di bruciarvi le mani ora vi sollevo il portachiavi cercando di non fare un mega danno e magari di farlo rovesciare in questo modo vi faccio vedere il risultato finale non posso piegarlo perché se lo piego mi cade la resina ma vi assicuro che contro luce non ci sono bolle ed è perfetto a questo punto io devo far asciugare il mio portachiavi e in questo caso la resina che sto utilizzando ha bisogno di 24 ore per una perfetta asciugatura quindi io metterò a riposo il mio portachiavi e passate le 24 ore continuerò il video per farvi vedere come attaccare il vinile e come rifinire il vinile. Adesso vediamo come creare le scritte da inserire sul mio portachiavi. Allora io ho già semplicemente con il testo scritta sia la M che il nome Marina perché voglio metterli entrambe. E voglio mettere entrambe le scritte sul portachiavi quindi cosa vado a fare vado innanzitutto a crearmi un cerchio che sarebbe appunto la forma del mio portachiavi al quale vado a dare la misura giusta quindi vado qui in dimensioni vedete lascio il, il blocco del lucchetto chiuso in modo che me ne tenga proporzionali e vedete che diventa 5x5 che sono i centimetri del mio portachiavi ora Cosa vado a fare? Intanto cambio colore giusto così, Ok, giusto per avere un colore di, di riferimento sotto. E adesso prendo la mia M che taglierò con il vinile dorato, quindi giusto così per, per avere più o meno un'idea di quello che, che è, la faccio gialla. Vedete che adesso è sotto il cerchio, ma io vado su Disponi, scrivo Porto in cima e lei mi appare sul davanti del mio del mio portachiavi vedete che è un pochino troppo grande io la farei leggermente più piccola direi che così questo chiaramente è solo un, un riferimento perché poi noi andremo a ritagliare solo la scritta e andremo ad appoggiarla sul nostro portachiavi ad occhio però così abbiamo un riferimento di quello che verrà dopodiché la mia scritta marina che lascerò nera porto in cima anche questa così posso fare leggermente più grande in questo modo vado, vado a trovare un, un, una proporzione diciamo tra la lettera e la scritta e la immagino già dove voglio posizionarla. Direi che così mi piace. Quindi a questo punto cosa faccio? Il cerchio è una cosa che posso o andare a nascondere o direttamente eliminare perché tanto non mi servirà per aspettate perché ho preso la M anziché il cerchio, esatto prendiamo il cerchio e lo cancelliamo perché tanto non mi serve per eh, al fine di tagliare le mie lettere e vado a creare il mio progetto quindi vado qui in alto su crealo e mi ritrovo chiaramente i due tappetini perché? perché il mio disegno è fatto di due colori diversi quindi avrò la scritta marina e la scritta è la mia M, che andrò a tagliare con due vinili diversi. Quindi, prima di procedere, vado a preparare i miei due vinili sul, sul mio tappetino. <musica> comodo lasciare il vinile attaccato al tappetino e spellicolarlo, così mi rimane, mi rimane più fermo, in questo modo qui, facendo delicatamente, perché se fate troppo veloce rischiate di... adesso in questo caso la M è grande, non ci sono problemi, però bisogna, è un'operazione che va fatta delicatamente perché altrimenti rischiate che eh, il vinile non, non si stacchi perfettamente nei punti di taglio e vi portate dietro le, le lettere che invece devono rimanere sul, sul supporto. Quindi fa, fate l'operazione con calma, poi io tengo un'altra cosa: tenete più basso possibile quando staccate il vinile, perché questo vi aiuta molto. Se sentite una pressione, appunto, dovete semplicemente fare attenzione, come in questo caso dicevo, quando voi eh, guardate i video eh, di solito sembra che in un attimo appunto si, si, si stacchi completamente il vinile e la scritta sotto riman rimane perfetta in realtà eh, chi fa questi lavori con delle scritte molto piccole sa benissimo che non è così il segreto è proprio quello di fare il lavoro con molta calma quindi staccare il vinile più piano possibile puntarlo nel punto giusto e quindi un attimino un lavoro di pazienza niente di impossibile però non è così eh, semplice come come a volte in certi video sembra di vedere che staccano il vinile se le scritte sono grandi, sì perché comunque ci sono molto meno problemi, ma sulle scritte più piccole, mi raccomando, eh, cercate di, eh, di fare la cosa con molta molta calma. A questo punto possiamo andare ad attaccare la scritta sul mio eh, portachiavi. Questo è il portachiavi di cui avevo fatto vedere la realizzazione con la resina, sono passate le 24 ore, quindi è asciutto, lo giro dall'altra parte, vado a togliere la pellicola, c'è dall'altra parte del mio portachiavi ok adesso è perfettamente trasparente vedete e adesso andiamo ad incollare sopra eh, le scritte procedendo in questo modo allora intanto il mio portachiavi lo metto aspettate. facciamo così vi faccio vedere allora prima dobbiamo eh, incollare la m prima dobbiamo incollare la m quindi prendiamo il nostro la nostra pellicola di trasferimento allora questo vinile brillantinato che è bellissimo necessita però della pellicola di trasferimento strong l'ho trovata direttamente nella confezione del vinile il vinile nello specifico è questo eccolo qua questo vinile permanente dorato brillantinato e all'interno c'era una pellicola che è questa e vedete che c'è scritto proprio Strong Grip Transparent Tape perché se voi utilizzate la eh, semplice pellicola di trasferimento fate, fate fatica a, a, tirar via, a tirar su la scritta magari in questo, in questo frangente magari neanche tanto perché la scritta è grande ma se la scritta fosse piccola vi assicuro che diventa, diventa problematico comunque in qualsiasi caso io utilizzo il suo che è più corretto quindi vado a tagliare un pezzo del mio della mia pellicola di trasferimento così ok anche qui attacco questa sul sul mio tappetino così la spellicolo più facilmente a questo punto vado ad attaccarla sulla mia M schiacciamo bene e adesso anche, anche qui eh, quando guardate i video sembra che appunto venga tutto via in un attimo in realtà io vi faccio vedere come procedo sempre nel momento in cui sono arrivata al punto che devo staccare tengo premuto con il mio strumento così si prende il tutto ripeto, in questo caso è semplice perché è la M, ma poi vi farò vedere come faccio anche nella scritta più piccolina quindi, qua ho il mio portachiavi, l'ho messo su, su un pezzo di stoffa così eh, il, la resina rimane sulla stoffa preferisco non si riga, e adesso vado ad incollare la mia M in questo modo qui quindi schiacciamo bene tiriamo via la nostra pellicola così con la stessa pellicola vado a prendere anche la scritta marina per intero quindi vado ad incollare in questo caso è più semplice perché perché questo adesivo questa pellicola di trasferimento strong ehm, e più tenace quindi in un attimo riuscite ad, ad incollare tutti i particolari per cui non, non è un problema staccare la nostra la nostra scritta torniamo al nostro portachiavi e adesso andiamo a centrarla e la mettiamo direi qua preferisco che si veda anche la punta della m scoperta Così, a questo punto vedete che abbiamo incollato la doppia scritta. Ora non dobbiamo fare nient'altro che chiudere il tutto con una colata di resina trasparente. Ora, ho già preparato la resina trasparente. Eh, non sto a farvi vedere tutto il procedimento perché praticamente è identico a quello che vi ho mostrato per creare la parte posteriore del, del mio portachiavi l'unica differenza sta nel fatto che in questa resina non vado ad aggiungere il bianco o la foglia d'oro per decorare il portachiavi ma la lascio praticamente trasparente quindi cosa vado a fare allora metto il mio portachiavi sul sul bicchiere così lo avvicino lo vedete ancora meglio come ho fatto per la parte posteriore del portachiavi aiutandomi con il mio bastoncino di legno vado delicatamente e un po' alla volta ad aggiungere la resina su tutto il portachiavi chiudo bene sul bordo tanto avete visto che la resina si ferma e non va giù perché il, il, il contorno del portachiavi è ben definito a spigolo quindi è perfetto per fare questo lavoro possiamo girare tranquillamente intorno qui al buco senza problemi una volta che ci prendete la mano vi assicuro che è, una, è un lavoro che fate in maniera velocissima e vado a, a riempire tutto il mio portachiavi lo guardate contro luce in modo da capire se ci sono dei punti dove manca la resina e andate a completarlo A questo punto dovremo nuovamente aspettare le nostre 24 ore affinché il nostro portachiavi sia finito. Ora il mio portachiavi asciugherà per le 24 ore successive però io nel frattempo vi faccio vedere quello che ho realizzato per me con la stessa tecnica e che è finito. L'effetto vi assicuro che è bello e la chiusura con la resina dà ancora un tocco in più al, al portachiavi.